Alfio Ghezzi, buongiorno, siamo a Rovereto, siamo in un luogo davvero particolare dove tu eserciti la tua attività, una delle tante a dire il vero dove siamo esattamente? buongiorno Marco, siamo più precisamente al ristorante Senso uh, al Mart di, di Rovereto, come hai detto tu, quindi un ristorante connesso al Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, con due momenti ben distinti, quello del mattino, quindi dalle 10 alle 18, quindi con un format molto informale, quello del bistro, eh, e invece poi dalle 19.30 fino alle 22, il ristorante più esperienziale, eh, quello che noi definiamo fine dining. Visione e impostazione del lavoro. Quanto è importante avere una cucina e progettarla su misura per ottenere questo risultato? Ma, eh, direi che, che è fondamentale perché ehm, si vanno a toccare le esigenze specifiche eh, di ognuno di noi, quindi si creano dei flussi che facilitano il lavoro, lo rendono lo rendono più immediato quindi eliminano tutti i punti critici per arrivare in modo più diretto sul uh, progetto finale, sul risultato finale che noi vogliamo, vogliamo creare. Allora Alfio, hai scelto Gico come partner per la cucina qui a Rovereto e, e hai scelto di farti fare un pass particolarmente grande Probabilmente anche per la versatilità che questo pass ti dà in occasione delle varie, eh, dei vari episodi che ci sono in cucina durante il giorno. È fondamentale avere un pass molto, molto grande eh, perché, come dici tu, qui abbiamo sostanzialmente due momenti diversi. Quello del bistrò dalle 10 alle 18, che è caratterizzato da una grande affluenza. Invece il fine dining, senso della sera, sono solo sette tavoli soprattutto nel momento del, uh, del, del pranzo e quindi del bistro, nello stesso momento possono uh, uscire, marciare dal pass diversi, uh, diversi elementi del menù. Avere un pass ampio ci dà la possibilità di essere molto immediati nel servizio. Cos'è che non può mancare in una cucina? Io penso che in questo momento la cosa più importante che non deve mancare alle persone e, e anche a un cuoco sia la capacità di scegliere. La capacità di scegliere presuppone Uh, l'essere contestualizzato. A mezzogiorno non può mancare un pass ampio per poter essere veloci. Tu hai parlato di un termine che io amo moltissimo, che è contestualizzazione. Contestualizzando la tua attività all'interno di un luogo come questo, che è a dir poco simbolico, eh, perché di fatto è un museo. Quanto è importante eh, in cucina e nei piatti un elemento come il design e come l'arte? L'elemento artistico all'interno di un piatto non ha a che fare esclusivamente con la dimensione estetica, ha a che fare piuttosto con la possibilità di dare un messaggio, con la possibilità di essere autentici, con la possibilità di essere liberi. Questi sono gli elementi che possono legarci all'idea di arte nella mia cucina eh, annessa ad un museo. Allora, Fio, ci puoi raccontare un po' uh, il, il rapporto che hai con la tua cucina? Un cuoco passa gran parte del suo tempo in, in cucina. Io entro in cucina alle otto e mezza del mattino ed esco a mezzanotte. È evidente che è un rapporto strettissimo. Io immagino la cucina, ma immagino la cucina anche come elemento tecnico e funzionale al mio lavoro, quindi eh, il piano cottura, la macchina, quando passi così tanto tempo chiedi a queste cose che stanno con te di rispondere sempre alle tue esigenze e quindi di essere affidabili perché è quello l'elemento che ti permette poi di essere credibile sul pubblico che sta in sala in quel momento. Quindi è un rapporto stretto che si basa sulla fiducia e eh, che richiede al, all'elemento macchina l'affidabilità.